Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in libertà. Oggi parliamo dei vocalizzi. Che cosa sono? A cosa servono? E come si utilizzano? Canta, canta, canta in libertà. I vocalizzi sono degli esercizi che si eseguono normalmente al pianoforte e si eseguono utilizzando le vocali quasi tutti perciò si chiamano vocalizzi servono per tante tante cose per riscaldare la voce prima di cantare ad esempio oggi vi mostrerò qualche esercizio semplice che potete anche praticare da soli solitamente si parte utilizzando una nota comoda quale può essere il do centrale ad esempio e facciamo un esercizio utilizzando tutte le vocali semplice di tre note per i maschietti. Poi procediamo per semitoni e andiamo avanti. Cercando di mantenere la stessa posizione della voce su tutte le vocali. I, e, a, o, u. e non i e a, i, e e e e e e e e e e avanti anche voi mantenendo questa posizione e poi salite ma non portatevi mai troppo in alto o troppo in basso all'estremità della voce fatelo sempre giusto per riscaldare un po la voce prima di cantare altrimenti se avete un insegnante e vi può seguire allora saprà sicuramente come aiutarvi un altro esercizio può essere partendo da una quinta alta, sempre per i maschietti. Vai. Vai. Vai. E così via. Vai per le femminucce. Vai. sempre una messa di voce mai va spingendo ma vai, vai, senza mai sforzare questi sono naturalmente soltanto alcuni esempi di vocalizzi, ce ne sono tantissimi e di tanti tipi eh, ricordatevi di non andare mai all'estremità della voce se non siete uh, accanto al vostro insegnante che vi può guidare. Tutti quando vengono a lezione vogliono subito cantare, tutti. Cantiamo le canzone, però i vocalizzi sono importantissimi prima di cantare perché riscaldano bene la voce, servono per l'agilità vocale, per la precisione, per imparare alcune scale, servono davvero a tante tante cose per potenziare la voce. Quindi ricordate di farli sempre. Vi potete, che ne so, anche trovare la fidanzata se fate i vocalizzi, non lo so. Ciao, io sono Mario. Ciao, io sono Deborah Che cosa fai nella vita? Io faccio il cantante. Oh, che bello, sai fare i vocalizzi? Certo. Mi insegni? Ti Come no? Vieni, vieni che ti insegni. Sì. sì, Oh anche no, forse. forse questo. Come si dice? Un vocalizzo al giorno, toglie il medico di torno. O oh, era la Mila.